Benvenuti alle previsioni del tempo della giornata di domenica 12 luglio 2020, in cui, nell'analisi attuale, si nota l'espansione in direzione di Levante della massa calda di provenienza tropicale. Pertanto, si pronostica la dunata di vapore acqueo con conseguenti probabili rovesci nella conca Ligure ed in opposizione all'appennino settentrionale setacciando gli addensamenti provenienti durante il mattino. Nella seconda parte del giorno è prevista dispersione sulle regioni con il solo rovescio d'alta quota sulle pendici tireniche del Gran Sasso. Ed in conclusione di giornata si potrebbe poi assistere al rientro delle nubi dalla medesima direzione ovest, in spargimento sugli Appennini ed in tangenza alle Alpi. Le previsioni di vento percepito impattano sulle dorsali del paese dalla direzione atlantico-tropicale e dalla brezza adriatica con prevista prevalenza sulla penisola. Invariata invece la stabilità marittima, con il solo aumento di impeto nel marcorso, temporali in capo all'Adriatico ed in proseguimento sul mare Egeo. Il resoconto climatico registra infine la variabilità attorno ai 30 gradi, con Ancona in cima alle misurazioni, ed una media di 22 ,5 gradi e mezzo nelle registrazioni minime. Qui conclude la previsione di domenica, augurando buona giornata.